Si rallegri il deserto e la terra arida, così esordisce la lettura di questa terza domenica di avvento, siamo come immersi nel deserto, nel deserto incontriamo il Battista, il quale predica ecco, in un certo modo, ma poi questo modo così irruente, così violento di predicare questa prospettiva che gli pone dinanzi a noi, di un Dio giudice che verrà eh, con, eh, diciamo, con forza a discernere il bene dal male e a punire coloro che lo compiano, viene un po' messo in crisi dalla, dalla circostanze che sta vivendo. Egli in carcere vive il suo deserto in un certo senso, ancora una volta, e dal carcere gli vengono dei dubbi. E manda i suoi da Gesù. Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? È toccato dal dubbio. Beh, questo ci, ci rincuora perché pure noi a volte abbiamo dei dubbi circa la presenza di Dio nella nostra vita. Ci sono situazioni che ci fanno riflettere, ci fanno anche dubitare. Ma il Battista ecco, è pronto a mettersi in discussione e umilmente accetta quello che gli viene detto. I ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, il Signore davvero viene, è Lui che deve venire. Questa cecità potremmo dire che non è soltanto il miracolo della vista a coloro che non vedono, ma anche in senso spirituale, la capacità di vedere oltre e di vedere la luce del Signore, perché spesso siamo in un certo senso abbagliati da questo mondo, dalle diciamo lusing del mondo siamo attratti dal potere, dal successo, dalla carriera anche in ambienti ecclesiastici talvolta ecco eh, si si lascia prendere da tutto questo mentre il Signore viene nella modestia, nella povertà di una mangiatoia noi veniamo attratti dai troni che potremmo sedere, dal potere, dal successo a tutti i livelli è nell'uomo questa insidiosa tentazione lasciarsi ammagliare da tutto ciò e allora dovremmo imparare a vedere in maniera diversa, a scorgere in quel bambino la presenza misteriosa di Dio in mezzo a noi. Così come pure i zoppi che camminano sono coloro che finalmente camminano incontro alla luce, i sordi che odono sono coloro che ascoltano la parola di Dio e si sforzano di metterla in pratica è il lebroso che viene guarito è colui che viene purificato da tutti i suoi peccati. Questa dovrebbe essere la prospettiva del cristiano, ecco, ritrovarsi in questa situazione nuova, rinnovato per accogliere l'umiltà di questo bambino con un Natale che è ormai alle porte, effettivamente siamo chiamati proprio a questo, siamo chiamati a vivere questa intensità, questa profondità del Vangelo e alla fine Gesù manda a dire che sebbene il Battista sia un grande, il più grande tra i profeti, tra coloro che hanno diciamo, vissuto la fede e testimoniata, la fede stessa, però il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. È sempre questo il messaggio che ci viene dal Signore, nella piccolezza, nella povertà, nella semplicità che gli si rivela e non nella grandiosità o nella, nella, in, in coloro che si sentono potenti sulla terra. E se ci imbattiamo nella fragilità, diceva Antonio Bello, se ci imbattiamo nella fragilità di un bambino non ci venga il dubbio di aver sbagliato il percorso perché lui è lì, proprio in quel bambino e poi al riguardo dice che dovremmo un pochettino un bello, eh, diciamo, un rivedere le nostre modalità ecco, di, il nostro modo di testimoniare la fede a dire il vero dice che dovremmo essere più audaci come Chiesa mi sembra molto attuale essere audaci, perché il Signore ci ha messo sulla bocca parole roventi, ma noi spesso le addomestichiamo queste parole, potremmo dire, col nostro buonsenso. Ci ha costituiti sentinelle del mattino, annunciatori, eh, ma spesso noi deludiamo le attese del Signore, perché dobbiamo anche considerare la componente provocatoria, la forza provocatoria del Vangelo e in effetti veniamo provocati da un Vangelo che ci sposta in direzioni diverse da quelle che ci aspetteremmo, come lo stesso Battista, si è sentito in un certo senso messo in discussione, si è sentito provocato da questa presenza ma non ha esitato a seguirla fino in fondo, fino a dare la vita per Cristo e così anche noi dovremmo impegnarci a dare la vita per Lui nella testimonianza della fede in questo mondo. Buona domenica!